Ragazzi, vi trasmetto in questo nuovo video. Sono Dani26 e oggi siamo qui per reagire a una PC build. L'ho vista su internet questa PC build, e vabbè, ho deciso di farci una specie di recensione. È molto costosa, molto costosa, ve lo dico. Allora, iniziamo subito. Costa 1700 euro. Sono andato a riprenderlo dal video. Non vi potrò dire di chi è il video perché, appunto, di una persona che conosco e non l'ha fatto pubblico per un motivo Però mi ha detto va bene come sta PC Build Adesso andremo, cioè reagiremo Allora, prima cosa, subito, il case ATX ha azzeccato, grande uh, Poi AM4 Andiamo a vedere il processore Il processore è AMD, quindi AM4 DDR 4 di RAM, la scheda madre ce l'ha le DDR4 M2 nativi M2 nativo, cioè PCI Express, tra preso una scheda video un po' costosa, però vabbè. Allora, allora, il processore, un buon processore, si potrebbe anche fare di meglio. però se voleva fare una costosa, una costosa gli, piuttosto, gli lascio il video qui in alto nelle schede, qui in alto nelle schede, Uh, poi le RAM, se proprio vuoi stare economico, però vanno bene, quindi mh, poi nel dubbio ti, uh, ti scriverò io via Whatsapp se puoi comprarla oppure no, cioè se puoi comprare questa PC ovviamente se vuoi risparmiare magari ti faccio fare qualche modifica. La mh, scheda video, sì, può anche andare bene, vedendo la scheda madre, mh, nel senso prendi una scheda madre che fa schifo per una scheda video bellissima. Questa roba qua non va proprio bene, però magari aggiungi qualcosa in più alla eh, scheda madre o bassi un pochino la scheda video di livello, diciamo così. Uh, Western Digital Blue 250 GB come, eh, per, cioè come SSD principale per metterci il eh, sistema operativo, Firefox, programmi, diciamo così, quelli nativi, invece, giochi sull'hard disk. Direi si sì, va anche bene. Velocità, questo qua è più per il gaming, questa SSD qua. Però magari dovresti magari prendere un'altra SSD. però SATA sempre della Western Digital, eh, questa qua però vabbè va bene fino a qua. Um, eh, L'hard disk, secondo me, dovresti sostituirlo con un SSD perché sono più veloci. Gli hard disk, vabbè fanno veramente schifo oramai mh, cioè può essere anche 7200, qua è 5000 rpm però oramai gli hard disk cosa posso dire sono vecchi um, asus socket questo qua mh, come scheda madre va anche bene però un po' basso, di basso livello però boh. eh, va comunque bene venduto a fabio store allora un in questo qua è secondo me troppo quindi secondo me dovresti abbassare un po' fino di livello 850 watt massimo e nu, black case sì, va bene è ATX quindi ok USB 3.0 va anche bene però si sì, poteva fare di meglio comunque ora sto parlando della configurazione non mi piace diciamo così la scheda madre io l'avrei sostituita con una ASUS Rog streets, questa qua ehm, con aspetta. Se vuoi proprio risparmiare era a 150 euro. Sempre a TX quindi per il resto va bene. Ehm, aspetta, aspetta, che te la trovo subito. Eh, ehm, se non e questa era 150 160 euro con questa, ehm, campi di più perché è anche più bella. Uh, guarda, ti faccio notare anche una roba, con questa potevi anche togliere la disk perché qui, in questo, questo cosino qua dove ho il mouse, il cursore, uh, dove ci sono anche delle due viti ci potevi mettere l'SSD per uh, il gaming invece qui, dove sto mettendo il cursore, nella parte destra, ci mettevi quella del sistema operativo ok, non ha la dissipazione però quella per il gaming sicuramente è più eh, sforzata perché se stai giocando a Fortnite ovviamente sta prendendo i dati da queste SSD qua la scheda madre in sé è abbastanza bella questa qui, però è Ryzen compatibile quindi tutto per il resto va bene per il resto, comunque, sei stato bravo, bravo non dico il tuo nome perché per privacy um, boh, eh, a mio parere questa configurazione per te conoscendoti sapendo cosa fai sapendo che c'è già un computer abbastanza performante cioè ok non è dei tempi moderni fatto nel 2019 però comunque va anche bene uh, se vuoi proprio un consiglio se proprio vuoi anche andare su un portatile ti consiglierei un Mac perché i Mac sono abbastanza performanti ho fatto Etnoche eh, quindi uh, comunque questo computer qua va comunque bene spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale, condividete il video, e ehm, niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!